Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 22 novembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E eh, Partiamo subito da quella che è una sintesi della diretta della conferenza stampa sulla legge di bilancio 2023 con le varie misure che eh, sono state approvate dal Consiglio dei Ministri di ieri 21 novembre 2022 spiegate nella conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi tra queste le tre flat tax del governo Meloni al centro appunto della conferenza stampa per la presentazione della legge di bilancio 2023 e poi le misure contro il caro energia sulle bollette di famiglie e imprese e il reddito di cittadinanza con revisione nel 2023 e abolizione dal 2024 IVA assorbenti e pannolini con l'aliquota al 5% con la legge di bilancio 2023 e l'ultima parte della rassegna stampa che invece è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it Partiamo subito con l'articolo che riepiloga i contenuti della conferenza stampa che si è tenuta in mattinata sulla legge di bilancio 2023. L'articolo è di eh, Rosi Delia, dalla flat tax al reddito di cittadinanza passando per le misure di contrasto al caro energia. All'interno dell'articolo c'è una sintesi di eh, tutte le misure che sono state approvate dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre che ha appunto approvato il testo del disegno di eh, legge. Nel comunicato stampa del governo erano già state anticipate e sono poi state spiegate nella conferenza stampa. Si parla di una manovra di un valore complessivo di 35 miliardi di euro e in campo ci sono 21 miliardi da destinare al contrasto della crisi energetica, ma bisognerà agire anche su altri fronti per far quadrare i conti e sarà necessario anche qualche taglio all'interno Dell'articolo ci sono appunto le misure delle novità, una sintesi con le principali novità, quelle sul caro energia, poi la flat tax, la tregua fiscale, i tagli selettivi all'IVA e più tempo per sugar tax e plastic tax e poi il super bonus e il tetto al contante e ancora dal cuneo fiscale alle pensioni con le novità in materia di lavoro ma soprattutto quelle sul reddito di eh, cittadinanza. Andiamo a vedere alcune di queste misure a partire dalle tre flat tax del governo Meloni che sono approfondite nell'articolo di Francesco Oliva. Sono al centro della conferenza stampa di Giorgia Meloni per la presentazione della legge di bilancio 2023 si interviene come sempre accade su una molteplicità di fattori tra la flat tax, reddito di cittadinanza e revisione della legge Fornero. La conferenza stampa si apre proprio sulla flat tax, la parziale sorpresa non si parla di flat tax per i soli contribuenti che attualmente operano in regime forfettario ma ce ne saranno anche e altre due. C'è un'ipotesi di tassazione incrementale ad un'aliquota fissa al 15% per tutti i contribuenti operanti con partita IVA che si applicherebbe all'incremento del reddito conseguito nel 2022 rispetto alla media dei redditi fiscali conseguiti nel triennio 2019-200 e eh, 21 e poi flat tax potenziata per il regime forfettario che passerebbe da 65.000 a 85.000 e ancora una flat tax sui premi di eh, produttività con una tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività. Destinati ai lavoratori dipendenti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con le misure contro il caro energia, dalle bollette alle misure per famiglie e imprese, innalzati i crediti d'imposta dal 30 al 35% per bar, ristoranti ed esercizi commerciali, aumentati dal 40% al 45% per le imprese energivore e gasivore. Inoltre, per quanto riguarda le famiglie, viene innalzato il tetto I6 a 15 mila euro. Per l'attribuzione del bonus sociale bollette in tema di reddito di cittadinanza revisione nel 2023 abolizione nel 2024 l'articolo di Francesco Rodorico fa il punto sulle ultime novità ultimo anno per il reddito di cittadinanza. Dal 2024 sarà abolito per chi ha tra i 18 e i 59 anni ed è in grado di lavorare. Durante il 2023 sarà riconosciuto per un massimo di 8 mensilità. Continueranno ad essere tutelati anziani, disabili, nuclei e familiari con minori. Il beneficio decade se non si seguono corsi di formazione professionale e al primo rifiuto di un'offerta di lavoro congrua. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo che approfondisce un'importante misura che rientrerà nella legge di bilancio 2023 Yeah. Un'altra misura è quella dell'IVA assorbenti e pannolini con l'aliquota al 5% con la legge di bilancio, nel pacchetto delle misure approvate c'è l'IVA assorbenti e pannolini ovvero per i prodotti per l'infanzia e l'igiene intima femminile che passa dal 10% al 5%. Ci spostiamo sulla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulle pensioni, assegno unico, bollette e tutte le misure della manovra del governo Meloni e reddito di cittadinanza nel 2023 solo 8 mesi per chi è occupabile dal 2024 sarà poi abolito e i numeri del giorno 125 riguarda sex toys un mercato da 125 miliardi che attrae vip grandi distributori e start up e poi 21% invece Brunello di Montalcino vendite su del 21% e tre anni di crescita in doppia cifra ancora un articolo sulla manovra con il comunicato integrale con tutte le misure decise dal governo e verso la legge di bilancio le misure sulle famiglie carta spesa per i redditi fino a 15.000 euro e salta al taglio dell'IVA su pane e eh, latte l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Fausta Chiesa e riguarda i consumi ed in particolare l'energia con le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin sulle rinnovabili